Ciao ragazzi, benvenuti in prima persona, guardate, sembra Resident Evil 7 Oggi ho qui due amici giapponesi ai quali farò provare delle merende italiane E loro mi diranno che cosa ne pensano Iniziamo subito Ciao, sono Yuta, sono Pacifico. Iniziamo dalla prima che è il Kinder Pingui. No, dai, dai, assi, assi. No, no. Non ce l'hanno in Giappone la Kinder Pingui. Mm, okay, Buono. Buono. Oh. Ok, poi ci diranno i voti e ci diranno il valore preferito. Sempre davvero io. Quando Donnaggi? Donnaggi? è? E' un po' di bambini che piace. Un po' di bambini, un po' Sono Non è cosa? Proseguiamo con la prossima merendina che è la Kinder Fetta al Latte. Ok. E' un la di ね、何なるほど。試しまよ。え、の。<笑><笑><笑> <いいとも、いいとも。笑> えビビオ。ビビオ。ビビオ。さっきのが美しかった蜂蜜入っ蜂蜜。蜂蜜が、うん。なんかレモンも Ah. Mm. Ah, ok. Good point. <laughs> Hanno detto che siccome non sono abituati a mangiare questo tipo di sapore, non, non sono abituati i giapponesi a mangiare la kinder fetta al latte. Proseguiamo con i lo al gusto cacao. Mm. Mm. あ、もう、もう良かった。うん。ま、これ日本にも軽いね。<音楽> うん、わ。うん。うん、ね、思ったより甘さ。80点。 7分8点。そううーん。7。これ、5点。5点。これ 十分の<笑><笑>これ、5点。優しいね。2点。2点。5点。5点。5点。 よいは。これ、そう、6点。そう、うい 6点。6点。同じ 6点なんだ9点。9点、一番好き一番 7点でコーヒー 8点で。ここでも入れ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok quindi ragazzi vincono i tarallucci Se volete fare un regalo dei giapponesi, suggerisco questi biscotti qui. Noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccione da Seba, ciao! Bye. Bye. Bye! Completiamo il video cucinando il ramen! Cuciniamo il ramen! Ecco qui, mi appresto a mettere il ramen nell'acqua bollente ragazzi cucina di alto livello guardate se non sembrano i miei capelli i capelli di seba adesso dobbiamo aspettare per 3 minuti che si cuocia per bene il nostro rametto ragazzi aggiungiamo un altro rametto ne facciamo due mmm, doppio gusto no stesso gusto sì ragazzi la preparazione del ramen Mettiamo un po' la zuppa il nostro ramen è pronto! Buon appetito! Oh, ecco cosa stiamo per mangiare! La pasta da carbonare! Ok! Sai con. 42, 2,9 Ragazzi colazione, io ho preso questa, comunque ci stiamo per trasferire a Milano Pe -pe -pe. Ecco qua tutte le valigie per il trasferimento ne abbiamo ben 4. Ragazzi sono arrivato un sacco di cose dall'IKEA vediamo che cosa ho comprato per la casa Milano Uh, che bello! Questo è un letto a castello. Che cos'è questo? Ma non si spaccano. Vediamo un po' cos'è arrivato. Uh -huh. Un sacco di bei cuscini, tanti cuscini dell'IKEA. Poi abbiamo una lampada, questa è la stessa che avevo in Giappone. Uh, però un po' più. Vabbè, questa poi scopriremo come si monta. E poi vediamo che cosa c'è. Ok, non so. Che cos'è questa? E anche questo che sono comode, luce! <fix>